Ok, siamo qua in diretta da è iniziate la diretta, la diretta. qui siamo negli studios, Sergio Morandi sta dibattendo con dei dirigenti di banca. Lei è libero di farlo, io non ci sto. Un attimo solo, c'è un ascoltatore, poi passiamo all'altro tema. Buonasera, Dica. Buonasera, complimenti per la trasmissione ti che seguo con molto interesse. Avrei una domanda per i rappresentanti dell'iniziativa Moneta Intera. So? Sì, sì, faccia però. Comunque, con la moneta intera, cosa succede con il denaro che io ho sul mio conto corrente in caso di fallimento della banca? Perfetto. Allora, prima però di farle fare la risposta, passiamo a questo problema, che è la moneta intera. Noi Forse già anno, ci siamo già a 400 inizio dell'anno prossimo, saremo chiamati a votare su questa iniziativa monetaria. Si voterà questo, questo, questo referendum alla fine del 2017, votarsi, inizio 2018. sul conto in banca siano, per così dire, stati emessi dalla Banca Centrale, nel nostro caso dalla Banca Nazionale Svizzera. In realtà è più la monetina, adesso io non ho qui 5 franchi eccetera, che è la parte emessa realmente dalla banca centrale, la creazione del denaro non la fa la banca centrale, la fa il sistema bancario, si chiama anche eh, moneta frazionaria, cioè nel senso che è una moneta che non ha, tra virgolette, alle spalle, nessuna moneta fiduciaria che non ha alle spalle nessuna come era in passato, nessuna come è stato in passato nessun fatto concreto come l'oro, l'argento o altro che per così dire garantisca questa moneta cartacea che è in circolazione o che è addirittura è scritturale, che è fatta attraverso il sistema bancario. Allora vediamo un filmato che eh, cerca di spiegare come viene creata la moneta. Secondo, ecco, adesso il filmato di, di moneta intera. Se, sommine, se questo filmato corrisponde al professor Rossi se corrisponde è giusto, corretto oppure è una spiegazione di parte e scorretta Prego. filmato sulla riserva frazionaria su come le banche truffano creando è? soldi no. da nulla tutti nome? noi usiamo il denaro ne abbiamo bisogno per comprare beni e servizi lavoriamo duro per guadagnarci lo mettiamo da parte per la pensione o per quando ne avremo bisogno tutti dipendiamo dal denaro e allora perché non sappiamo come funziona il denaro perché ci sono momenti in cui ce n'è troppo e siamo convinti che tutto questo durerà per sempre? Da dove viene tutto questo denaro? E come mai improvvisamente non ce n'è abbastanza? E la gente ha difficoltà a pagare le bollette? Dove è finito tutto quel denaro? La cosa più sorprendente è che la maggior parte del denaro è creato dalle banche. Come un mago, le banche fanno apparire il denaro apparentemente dal nulla, ogni ecco prezzo. la truffa ecco la truffa ma questo non è denaro come quello che abbiamo sempre pensato è credito ed è temporaneamente in prestito dalle banche lo utilizziamo come se fosse denaro e pensiamo che lo sia ma poiché è credito ad un certo punto dovrà essere ripagato e quando è ripagato il denaro sparisce questo non è un trucco è il modo in cui viene creato e poi distrutto quasi tutto il nostro denaro Possiamo fidarci dunque di tutto questo denaro creato dalle banche? Beh, le banche fanno tanti profitti facendosi pagare degli interessi sui prestiti, quindi fin tanto che c'è fiducia nell'economia prestano il più possibile. Più prestiti e più mutui significa che più denaro viene creato. E prima che te ne accorgi i prezzi delle case salgono alle stelle. Se si concedono troppi prestiti l'ammontare del debito diventa troppo grande. Le persone non riescono a pagare i debiti e dunque le banche smettono di prestare e improvvisamente non ci sono soldi a sufficienza. Le attività chiudono, la gente perde il lavoro e le case sono peggiorate. Gli svizzeri sono scesi in campo e gli italiani? La finanziaria e fondamentalmente niente è cambiato da allora. Il denaro è ancora creato dalle banche e sparisce quando viene pagato il debito. E fin quando non cambiamo ciò non avremo mai un'economia stabile, un lavoro assicurato o casa che possiamo permetterci ma non deve essere per forza così Moneta Intera ha lanciato un'iniziativa per cambiare il modo in cui viene creato il denaro per un mondo migliore Professor Mella qui c'è una spiegazione che è chiaramente di parte degli iniziativisti di Moneta Intera e la spiegazione che... iniziativisti è il nome che viene dato ai promotori di referendum legislativi in Svizzera assolutamente no, sono sorpreso da uh elementi di uh, mistero, innanzitutto uh, ho notato dove è finito il denaro quando si pagano le bollette, si sta facendo confusione tra la moneta come mezzo di pagamento okay, e il fatto che ci possono essere uh, delle situazioni in cui l'impresa, per cui uh, lavoro fallisce. I svizzeri confinano con l'Italia, sono speciali gli svizzeri, perché non possiamo fare referendum legislativi? La base ha bisogno di risorse per investire riuscire a eliminare il processo di moltiplicazione del credito della moneta attraverso il credito creato dalla banca significa semplicemente eliminare il sistema finanziario eliminare il credito regato alle imprese eliminare il modo che si pensa fin da quando il sistema bancario è nato nel mille e questo è questo, questo... questo domanda al professor mele Prego. Prego. A quanto monta la riserva presso la banca nazionale svizzera che le banche devono detenere a fare ah, le cedie in, in qualche punto percentuale mi dica quando è qualche punto percentuale non lo so non, non vuole rispondere Un minimo 40 volte va a montare, ma, 2, ma è, è in madre. tutto il mondo che è così. Non è vero, eh. perché in certi paesi è l'1%, in altri paesi invece allora, è 0, cioè, si eh, figuri, sì. il è 0. quindi La è volte... il 5%. Eh. Adesso è meglio l'audio? Un crunch incredibile, Beh, perché se succedesse è... una cosa del genere ah, eh? non ci sarebbe, qual è la sua proposta? La, la, infatti è quella di moneta intera, se gliela diciamo, ma lei lo sa cos'è cos che, che vuole che cosa moneta significa... intera? Ma sì, l'ho ma ma è... cosa... letto, questa cosa L'ho letto, non letto dice. Ci sarebbe? Uno di quegli sciocchi colossali che manderebbe oh, la Svizzera Le cavallette sì, però, arrivano sì, le cavallette. Non è vero, dice il professor Miller. Un credit crunch incredibile. Eh, ma non sa neanche di, ma non sa di, cosa parla. Ma lei venga alle lezioni e le faccia Le elezioni. elezioni le <ride> Io ho avuto Draghi come professore, sì, non vengo le soluzioni. Ma il senso di Staggi ovviamente il meglio adesso? Ha preso alcune scorciatoie, ha semplificato, ma in maniera divulgativa professore... di non è fatto di parte. L'universitario non, di non di ha saputo rispondere in a Sergio di Morandi. La perché replica il processo monetarista, dove c'è l'elicottero che dà delle banconote alla popolazione, una parte di esse vengono depositate in banca, le banche danno credito e si moltiplica in questo modo con la bacchetta magica. Ma non è così? Se lei mi spiega la creazione monetaria partendo dall'elicottero vuol dire che assume che qualcuno abbia un potere d'acquisto anziché spiegare. La prima creazione di moneta non è dalla banca centrale ma di una banca che dà credito a un imprenditore per esempio il quale paga gli stipendi e dunque il lavoro delle sue, dei suoi collaboratori crea un potere d'acquisto che la moneta lei ha detto, giustamente misura in quanto mezzo di pagamento. E da lì poi se questa moneta ha un potere d'acquisto, perché il si un professore universitario persone, che parla adesso questo potere d'acquisto, sta spiegando all'altro che difende che prodotte, i banchieri. Fare delle transazioni finanziarie. Però il credito delle banche oggi viene dato spesso non per finalità produttive, ma per speculazione finanziaria. E dunque si crea debito privato, ma non c'è un potere d'acquisto che viene formato. Perché ecco, non questo è l'uomo che difende i banchieri. C'è una bolla finanziaria che si ingrossa. E quando scoppia, poi ci sono delle. Mi sembra mi sono rotta la testa, è una breve replica, dopo sentiamo il suo Mi dispiace apprendere che sono ignorante. Uh, e è, apprende ora che è ignorante questo pseudo-professore. Non ho mai, non mai letto nessuna delle sue pubblicazioni, mi dispiace. Quindi non credo di essere. È vero che, no, che no, la bolla no. è definita come la differenza dal prezzo a cui compriamo qualche cosa è il valore fondamentale quindi lei sta confondendo la bolla finanziaria col processo di moltiplicazione dei depositi non c'è nessuna correlazione no, co secondo questo, questo posso dire. soggetto questa è la mia breve retica okay, non è posso posso dirle la moneta e Beh. il credito offerto dalle banche non è l'equazione non è che credito fa posso, credi fare, una fronte. Fronte. posso... Allora, no, posso fare una domanda io prego perché però nelle statistiche emerge che la moneta creata dalle banche centrali, adesso se non sbaglio in Svizzera è attorno al 12%, no, no, no, 9%, 9%, 9%, 9%, 9% e che è solo il 9% della massa monetaria in circolazione, che poi la massa monetaria si sa è complicato da stabilire cos'è eccetera cioè vuol dire che il 91% se il 9% 91 il 91% è creato certo, da qualcun certo. altro questo sì, è il discorso il problema è capire se il credito genera o no bolle finanziarie no, credo. no, no è, è il, il credito è la certo, moneta ma certo, ma certo certo credo che è la moneta no, io non entro naturalmente nel dibattito <ride> accademico <ride> eh, di questa sera, il dibattito peraltro che mai esimi eh, Colleghi possono spiegare anche ai telespettatori quindi se esatto, Quindi il credito crea, crea, crea moneta vuol dire no, che le banche creano, creano moneta, Questi sono stati temi diciamo studiati, trattati, eccetera. È ovvio, le banche creano moneta. Se questo è. Se la, la domanda sul filmato è ma è vero che le banche creano moneta? Ma certo, tant'è vero che. Beh, ma certo, certo. come dice vengono Bello Figo, ma certo centrale, io, <ride> Allora, mi sembra però che questa discussione porti ad una prima conclusione che è che proprio perché c'è la moltiplicazione del credito bisogna creare dei meccanismi di controllo e io non sto dicendo, non vorrei essere frainteso che sia un fan della regolamentazione, tutt'altro siamo in una fase troppo regolata, tanto per chiarire però le regole vengono fissate nei vari paesi e a livello internazionale proprio per evitare che questo meccanismo sfugga di mano quando è che sfugge di mano soprattutto? Per esempio quando ci sono i tassi di interesse troppo bassi per lunghi periodi, perché è chiaro, è uno stimolo incredibile a moltiplicare questo credito. Ma Gli svizzeri hanno avuto il coraggio fase, di raccogliere 110.000 firme contro esempio. il signoraggio delle banche commerciali. E' del, del credito immobiliare, ma perché costa talmente poco che tutti comprano una casa. comprono la casa in debita esatto, no? quindi è anche, le per, le sono... anche per, per questo è... che si creano e anche per questo che si fissano delle regole che riguardano prima di tutto il leverage cioè, cioè sì, il, il, rapporto, il rapporto tra i fondi propri il, e il, il portale del 2,5 leverage l'effetto leva se noi, se noi guardiamo il bilancio complessivo della finanza così come il bilancio di ogni singola banca questo problema è chiaro che esiste anche guardando l'evoluzione dei bilanci bancari svizzeri degli ultimi 7-8 anni, uno dice: Non c'è stata la crisi, non c'è stato il deflationary, non c'è stata un po' la contrazione, non danno più crediti alle aziende. È, non è vero, le statistiche dimostrano che c'è stato un aumento dei bilanci bancari, degli attivi, dei crediti in, in, Svizzera, Svizzera, in Svizzera, come negli altri paesi molto importante. No? Quindi, bisogna creare delle regole. Che riguarda appunto il Ricordiamo le che un referendum regole, in Svizzera fa legge, non è una cosa ridicola come in Italia, che si può fare solo il referendum certo, abrogativo, a meno regole, che non si faccia il referendum tutto il tutto il sulle riforme cioè il costituzionali. Il tutto film, non abbia la, la la film, ma anche la mia idea sinceramente, la DNS, la Banca Centrale Svizzera, sul volano però, su ESO, diciamo, su questo tema negli ultimi anni. Sì, un commento, ho potuto fare quello posso dire ascolta, no, non può dire perché facciamo adesso un attimo di pubblicità, se sono le pubblicità. Durante la pubblicità possiamo fare qualche domanda a Costantin, che è uno di quelli che ha raccolto fattivamente, fattivamente parte di queste 110.000 famose firme che stanno facendo commentare parecchi italiani. Qua nel, nel Canton Ticino, eh, possiamo dire che, che. magari abbassiamo adesso, possiamo dire che la Svizzera è divisa in, in tre grosse madrelingua più una piccola madrelingua, no? Quindi la madrelingua più grossa è quella tedesca, poi c'è quella eh, francese, poi c'è quella italiana che è un cantone e mezzo, un cantone e un terzo, no? Cioè il cantone dei Grigioni un pochino sì, sì, e il canton certo. Ticino. E tu hai partecipato alla raccolta firme del, del, delle madrelingue italiane, diciamo, sì, in canton, sì, sì, canton Ticino, anche un po' il canton dei Grigioni? No, solo in Ticino abbiamo raccolto. E quante ne avete raccolte in canton Ticino? Mm. Ah, circa 5.000 firme. 5.000 che non è male considerando che no, la stragrande maggioranza, in maggioranza in della popolazione con è di, nei cantoni in proporzione, no? La stragrande maggioranza della popolazione France, è nei cantoni sì. tedeschi e francesi. Sì. E la gente come reagiva a questa... Cioè, qua, quando la gente viene a sapere che le, le banche creano sì. soldi da nulla, cioè sono contenti di sapere che eh, dei soggetti privati creano soldi e non è lo Stato che crea i soldi? No. Assolutamente. Innanzitutto prima c'è stupore, la maggioranza, e, e dopo chiaramente non sono felice di questa situazione. Quindi io sono convinto che se, se riusciamo a far passare il messaggio che le banche creano denaro, abbiamo delle buone possibilità di, di far passare l'iniziativa. E questo è confermato anche da sondaggi che sono stati fatti eh, in varie parti del mondo che... La, la, la, la, la gente non sa come funziona il sistema bancario e la, la creazione di moneta e però non approva che le banche private creino denaro non approva quindi il fatto che la contabilità bancaria sia truccata che possano creare denaro da nulla che secondo tra l'altro il diritto privato italiano ci deve essere una parità fra i due contraenti quindi quando fai un mutuo se tu mi credi il denaro da nulla quando io ti pago il, il tasso di interesse devo poter anch'io creare moneta dal nulla, perché non puoi essere tu a avere questo diritto nell'ambito di un contratto, ma immagino che in tutti i diritti eh, privati, anche quello svizzero, sia la stessa cosa, cioè in Italia si dice manca il SINALAGMA, cioè manca il corrisp la, corrisp la corrispondenza fra le due parti. Ma ehm, come sta andando la trasmissione? Eh, I banchieri hanno mandato un professore universitario, chi hanno mandato qua? Ehm... Um... C'è Antonio Mele, sì, è un professore del, dell'Usi, l'Università dell della Svizzera Italiana. E poi c'è Luca Soncini, che è direttore generale della banca PKB. E banca, come, come stanno è, reagendo? In, a, a, invece per in Moneta Intera c'è Sergio Morandi. C'è Sergio Morandi, eh, che lui è imprenditore e economista. E poi c'è Sergio Rossi, che è, lui è professore dell'Università di, di Friborgo. E entrambi sono nel, nostro, nel consiglio scientifico dell'iniziativa Moneta Intera. Come sta andando il dibattito? Eh, sì, è un po', un po' caotico, ma vediamo come va la seconda cioè parte. Cioè quel... gli oppositori. Gli ne, oppositori I i, i banchieri e... la, la buttano un po'. Eh, che una eh, cosa che non penso sia, sia uno... usuale in svizzera, no? Buttarla un po' in rissa, una cosa più italiana, diciamo, no? Ma comunque siamo culturalmente italiani, quindi... quindi la fatta ma... che anche in Svizzera interna la in Svizzera tedesca fanno dibattiti così. di Comunque, mo... una delle, delle obiezioni che ha portato eh, il signor Melo è stato appunto che ci sarà un cosiddetto credit crunch, cioè una stretta creditizia. Questo assolutamente non sarà il caso con la moneta interna. Questo è l'arrivo delle cavallette e le... del Godzilla dal Giappone, no? Le banche, le banche fa... sì, sono, sono spauracchi. Le banche, la banca nazionale emetterà moneta senza debito però in qualunque momento se le banche hanno bisogno di concedere più crediti possono chiedere credito alla banca nazionale, quindi è assolutamente impossibile che ci sarà una stretta creditizia. Ok. Con la moneta ha ripreso credizia. la trasmissione. poi continua. Sì, sì. Cioè, riprendi. Non possono essere utilizzati dalla banca per fare del credito. I depositi a termine, cioè nel senso diciamo un mese, a tre, a un anno, Lo eccetera, scelta. le obbligazioni possono essere utilizzate dalla banca per fare dei crediti, ma diciamo il conto stipendio che noi tutti abbiamo non può essere utilizzato dalla banca per fare crediti. L'ascoltatore diceva proprio quella, cosa succede al mio conto mm. stipendio, al mio conto corrente, Esatto, ti correggerò ti... un po' in realtà forse, però vorrei dire brevemente questo, per concludere la conversazione riguardo alla creazione di denaro. Detecto Sergio Morandi della di Moneta Intera. una crisi finanziaria che è determinata dall'eccessiva creazione di denaro a seguito dei prestiti, le banche cominciano a non avere fiducia l'una con l'altra, per cui mm. non, non si prestano più i soldi, Quello che a, quel punto, esatto, a quel punto l'economia comincia a collassare e in questo caso abbiamo visto l'intervento delle banche centrali che hanno dovuto compensare la mancanza di creazione del credito da parte delle, da parte delle banche. Quindi un primo fenomeno, il problema è proprio questa crisi che deriva da questo, da, questo, da questo meccanismo. E vorrei anche dire che non lo diciamo noi che le banche creano denaro, lo dice la Banca Nazionale Svizzera nel suo bollettino del, del professor Lenz del 2013 lo dice la Banca Centrale Europea, la Banca d'Inghilterra, la Banca di Francia, tutte dicono la stessa cosa, c'è una, una verifica scientifica da parte del professor Richard Werner dell'Università di Southampton che è andato presso una piccola sparcasse tedesca con una truppa ecco televisiva, gli, gli che ha un prestito di 200 mila Euro e ha verificato tutte le voci di bilancio da dove se ne è è venuto fuori che non c'è mai stata nessuna movimentazione sui conti dei clienti e quindi scientificamente provato che le banche creano denaro dal nulla ultima. Ma in altri termini, in pratica gli hanno dato 200.000 euro senza aver scrivendo, cambiato scrivendo nulla, scrivendo sulla tastiera così, senza, senza nessun'altra posizione. Sulla nessuna tastiera 200.000. L'ultimo a dire che le banche creano denaro, il denaro viene creato dal nulla è addirittura, badate bene, KPMG, della, la, la sede islandese della KPMG, che ha detto, ha ufficialmente confermato loro che, loro, con le che loro sono i revisori contabili, <ride> hanno detto che le banche creano denaro dal nulla. Chiuso questo capitolo per venire alla domanda dell'ascoltatore. Conto corrente o dopo, Allora, allora oggi, oggi quello che le persone non sanno è che quando un cliente porta dei soldi in banca questi soldi non gli appartengono più, questi soldi sono un prestito alla banca. Quindi non è vero che funziona come se i soldi venissero dati fiduciariamente alla banca. Cioè faccio l'esempio, vado dall'avvocato chiedo di aprire un conto rubrica clienti metti i soldi su questo conto e l'avvocato me li tiene fiduciariamente se me li ruba va in galera la banca invece nel caso della banca no io porto la banca, se la banca fallisce siccome questi conti correnti fanno parte del bilancio della banca i creditori nel caso di fallimento possono aggredire questi conti correnti, certo. quindi cosa vuole la riforma moneta interna? Molto semplicemente che tutti i conti correnti, cioè quelli remunerati a zero tasso di interesse, vengono posti fuori bilancio dalla banca. E per il correntista altri... Cosa succede? In quel, dello in quel caso lì i suoi soldi sono garantiti sul conto corrente, i soldi del conto corrente sono Ascoltate garantiti, bene. anche in caso di fallimento della banca i suoi conti così come succede per i conti deposito titoli delle banche sono salvi, quindi è una semplicissima modifica allo stato di cosa attuale per far sì che le banche possano fallire ma che i soldi del clienti siano garantiti e c'è un ultimo altro aspetto si parlava di responsabilizzazione dell'individuo a quel punto il cliente che sa che i suoi soldi possono essere in pericolo nel caso invece dovrebbe dei conti di risparmio che la banca può utilizzare per concedere prestiti dovrà fare molta attenzione a chi la banca usa i vostri soldi come se un risparmio parcheggiatore risparmio usasse risparmio la, risparmio la risparmio vostra macchina la due diligence perché se la banca fallisce perderà i soldi Funziona, La banca se fallisce non perde, soldi, perde allora, i posso, soldi, perde i vostri soldi. Cominciamo dalle notizie positive. Sentiamo Fun. il professorino uh, banchi uh, pro banchista. Uh, il processo di moltiplicazione dei depositi, loans made deposit, make deposits, eccetera, uh, conduce all'affermazione che uh, uh, le, le banche, le banche creano, creano mezzi di pagamento. Uh, mezzi fine, di pagamento. Mezzi di, di, di pagamento, La banca centrale è ciò che si chiama moneta ad alto, alto potenziale, circolante, poi c'è il credito che uh, viene messo a disposizione eh. dal sistema bancario e che moltiplica sì. uh, in, uh, la base monetaria ad uh, alto potenziale. La mia curiosità nel ragionamento è che nel momento in cui impediamo al uh, uh, sistema bancario di creare credito, viene a mancare la linfa all'economia eccolo ah, è arrivato con la cazzata Crogio, la è arrivato Quindi con la cazzata il banchista il, il Leلine, le servo dei non, banchieri non, non spingere, io, r, raser, io raser, raser, giusto per dire l'altro aspetto della riforma moneta intera, risponde esattamente alla sua domanda allora il punto centrale della riforma moneta intera è che il denaro, il nuovo denaro chi si, si, si rende conto di questo a chi si appartiene? la domanda che si faceva si Auriti all'atto dell'emissione di chi con è con il con denaro la durante la grande uh, depressione uh, dell'Aliani anni realtà uh, il rapporto tra moneta e moneta alto potenziale è sceso dal 3 al 2.5 se non censurano internet queste verità verranno sempre se più questo, fuori questi piccoli movimenti che sembrano quasi impercettibili sono tra le altre cose stati responsabili della grandissima depressione no? ci sono tante ragioni ma la caduta ci sono 5.000 banche che sono fallite in quel periodo circa eh, 5.000 banche ma no? no, poverine le banche che falliscono Auriti Docet certamente 3. cercate auriti su youtube se lei basta da 3 a 1 no. è come creare la grande depressione sì. al quadrato ma lei se non le può parlare di credit crunch se non sa qual è l'altro aspetto fondamentale che è quello più fondamentale della riforma moneta intera sentiamo sono buoni occhi e quello è il punto perché, bisogna sapere, la banca riforma. nazionale dovrebbe la, blanca, la allora a chi appartiene il denaro? il denaro appartiene alla collettività non può appartenere per diritto ad una piccola fetta del, della società, cioè alle banche Quello che anche tutti gli altri soggetti sono, non hanno questo privilegio e sono costretti, soprattutto quelli, gli individui a lavorare per, pagare, per guadagnare soldi che servono a pagare i loro debiti detto questo, quindi, siccome il denaro appartiene alla collettività chi è l'autorità prima che deve avere il potere di emettere il denaro? La Banca Nazionale Svizzera, perché la Banca Nazionale Svizzera l'ha voluto il Parlamento e il popolo svizzero. Quindi la Banca Nazionale Svizzera deve mettere... In base del referendum... esente da, da debito, alla Confederazione, ai cantoni o direttamente ai cittadini quali decidono come allocare poi la loro spesa. Chi decide a chi darli è il Parlamento Svizzero. Faccio un esempio, o più esempi. Uno, potrebbe servire questo nuovo denaro a finanziare... La Finita la diretta, il video verrà pubblicato. Due, ...a ridurre il debito pubblico cantonale. Tre, a, a finanziare progetti infrastrutturali. Quattro, a finanziare l'AVS. Quindi ci sono diverse possibilità per cui il risparmio per il singolo cittadino, concludo, il risparmio per ogni singolo cittadino nell'arco di 10-15 anni è pari a circa 50.000 franchi di risparmio fiscale, fiscale o direttamente di reddito circa in 45 mila adesso euro adesso la moneta viene creata attraverso il moltiplicatore di credito in pratica ci sarebbe un'elargizione di moneta da parte della banca della banca eh, centrale a enti pubblici oppure a istituzioni sociali diciamo assicurazioni sociali come l'ABS e questo denaro entrerebbe nel circuito attraverso un'altra via No, cioè, perché e non il... avrebbe quel difetto di essere fondato sul debito, esatto. ma allora magari stupirò mm. i presenti dicendo che eh, questa idea, tra l'altro, va forse chiarito per i due spettatori: non è Svizzera soltanto, no, no, cioè, no è, è, mondiale. È, è, è mondiale, e è, è, diciamo a livello internazionale, per esempio, se sbaglio, c'è questa International Monetary Reform Association che riunisce yeah. un po' le varie e che raccoglie, va detto, raccoglie anche simpatie a più livelli a anche di autorità di sorveglianza cioè, anche autorità di Banca d'Inghilterra cioè, a livello di autorità, a livello di economisti, a livello di giornalisti, eccetera l'ultimo che si è espresso penso che sia il, il commentatore del Financial Times Wolf Wolf, Martin Wolf che ha un po' di simpatia riguardo no? e quindi magari mi stupirò dicendo che l'idea in, in, in sé ha un suo fascino no? e non è semplice, sembrerebbe più tutto semplice però eh, lui eh, amico, eh, amico dei, dei banchieri ma non lo è d'altronde vi chiederete magari perché già Stiglach, Stiglach del 1933 aveva previsto due cose di cui una fondamentale la protezione dei depositi cominciamo a stagli simpatici problemi, sì, ma, la, ma, sono, la, sono passati dal dall'ignoranza. Ah, stiamo un po' spaventato assolutamente legittimo è assolutamente farlo. legittimo e e perché si fanno le regole, quelle regole che non vorremmo ma che qualcuna ci vuole? Una è questa, è ovvio che nel gestire il bilancio della banca, che è il bilancio così come è stato concepito dal 400 via dei banchieri di Siena fino, fino ai giorni nostri, è proprio quello di proteggere quelli che fanno i depositi al passivo del bilancio che vengono utilizzati all'attivo e normalmente diciamo se le contabilizzazioni vengono fatte correttamente, almeno a casa mia, la traccia, la situazione anche banca, questa banca di città citava lei come, come, come, come mai spariscono i soldi, io non lo capisco, normalmente diciamo vengono contabilizzate e una traccia si dovrebbe trovare, il revisore anche, ma anche qui i revisori anche loro non è che sono, cioè, sempre, che sono, sono, sono sempre attenti, <ride> siamo tempo. qui negli studio su allora, Ticino nella sala di, di fianco. Il, L'investitore lo fai anche la, la, la diretta. È, è la per No Censura, la per la pagina Facebook No Censura, franchi, è una delle più grosse pagine di controinformazione esatto in Italia. Lei sa quanto ammonta la, il fondo di garanzia dei depositi? Sbiza, Sergio Morandi, Morandi di Moneta Intera: 6 miliardi di franchi. Sa quanto rappresenta del totale dei depositi? Beh, ma certo, 0,2%. Ma senta, è un po' come le assicurazioni, cioè è chiaro che secondo Quindi, se c'è una crisi sistemica. No, ma è ovvio che ah, se, okay. se, cade, cioè, se cade tutto, ah, cade tutto, okay. tutto, ma quello ormai... C'è un ascoltatore, parliamo il professor Rossi. Allora, ah, eh, ah, eh, ah, buonasera, dica. Ah, sì, sì, buonasera. una per il signor Morandi, sono rimasta un po' perplessa su un punto in particolare... Sergio Morandi di Moneta Intera. sul fatto che i soldi che ci sono sui nostri conti... Sono dei soldi che sono stati creati dalle banche private piuttosto che dalla banca nazionale. Certo è così, allora da in modo di rispondere. Eh, ass assolutamente, quello che dicevamo prima, l'80% delle persone in generale a livello mondiale crede che i soldi siano creati dallo Stato piuttosto centrale. che dalla banca, no ma anche dallo Stato, perché lo Stato oggi già crea il denaro tramite le monete metalliche, ah, il sì. sistema di moneta intera esiste già perché la confederazione zecca italiana immagino la zecca svizzera più, creano le monetine le metalliche, quindi e lo metta già l'attivo è importante la questa precisazione quindi perché le, i fogli li crea un ente privato come la banca, la banca centrale italiana è vero non è né la confederazione né la banca centrale che mettono la maggior parte di moneta ma è vero che il 90% del denaro e avere una banca centrale solo, privata è come avere una magistratura privata quindi se siete favorevoli alla creazione di soldi non dallo banche, Stato banche. ma dalla Banca Centrale, In addirittura il 97% è creato dalle banche private e soltanto il 3% 97% allora, per cento, 97%, cento, signoraggio delle banche per dire, commerciali. Che la vostra iniziativa In Inghilterra, più o meno, le altre poste uguali. Cosa fa? Cioè, dice, caro cliente, io ti do lo 0,5%. Se tu mi garantisci che il tuo conto almeno per un mese è bloccato, a quel punto non rientra sotto il discorso dell'iniziativa della moneta intera e tu vai pambagnato, cioè nel senso si trasporta un'altra cosa e quindi è bella che è aggirata. cioè come, come la Dop Frank si aggira, anche questa si aggira, non c'è questo rischio. È un rischio, ma come diceva prima Luca Soccini, se si responsabilizza che chi deposita i soldi in banca informandola correttamente che se accetta il deposito termine in Svizzera riescono a fare i per dibattiti per tutto, fallice, sul signoraggio in prime time nell'orario di punta che viene ma anche in lingua italiana banca, se dovesse fallire ha comunque fuori dal proprio bilancio i conti correnti dunque la gran parte del ceto medio della popolazione che non ha grandi risorse finanziarie dunque non ha finalmente accesso a dei conti a termine sarà preservata da passare alla cassa come contribuente o anche semplicemente come depositante. Il problema però, giustamente prima il professor Mede lo, lo, lo, lo menzionava, è di sapere che sono i prestiti a fare i depositi e non che sono i depositi a finanziare i prestiti. Oggi le banche danno libri di credito a delle imprese che producono beni e servizi, dunque producono libri. In Italia abbiamo in fatto i libri. Ma in, in TV non riusciamo a parlarne. Depositi, le banche lo sanno perfettamente, le banche fra si fanno molti prestiti durante la giornata che parte prima della sera, per cui parte ex metà di, metà di Banca, Banca Italia problema, no, ci dà ragione. Quello che rimane però potrebbe essere problematico in quanto rigonfia delle bolle del debito, facendo aumentare i prezzi degli attivi oltre i valori fondamentali. Qualche professore non venduto come questo c'è in Svizzera e in Italia? il comportamento di un istituto o di diversi istituti ma non il sistema in quanto tale il meccanismo è i prestiti fanno i depositi in quanto intanto che questo meccanismo sarà in atto all'interno delle banche commerciali saremo di fronte questo a professore sostiene moneta per... intera come si is chiama is questo professore? Sergio Rossi segnatevi questo nome Sergio Rossi professore, professore universitario Friburgo che è in canton Svizzera francese, Canton Friburgo è un'idea è bilingue Friburgo okay. questo professore invece quell'altro che stava parlando difende lo status quo i banchieri eccolo qua questo potrebbe essere un italiano un professore italiano omologato i pressi creano non impedisce uh, di considerare il sistema bancario come uh, l'epicentro della distribuzione del, dell'allocazione ottimale delle risorse pensiamo a un'alternativa gli economisti hanno pensato, come lei sa hanno pensato all'alternativa al network banking l'alternativa è quella di appunto. Uh, adesso le banche accettano le depositi gli economisti prendere i rischi magari, chi non vuole prendere i rischi Impartisce l'ordine alla banca di tenere i soldi lì, al limite in, in, potrebbe chiedere alla banca di investire questi soldi in un fondo monetario o comunque qualcosa che garantisce un rischio perché minimo. Ebbene, questo è un sistema che è un sistema di rischio. Quando invece il sistema bancario rappresenta una sorta di sistema centralizzato, un sistema in cui si, in, un sistema in cui opera il meccanismo di assicurazione è vero, la parola chiave del sistema bancario purtroppo è fragilità il sistema bancario è fragile perché ci può essere una corsa di sportivi è fragile è quindi un fa un schifo il sistema bancario possesse, è un gigante un dei piedi d'argilla un, piedi un, ladro, un dei piedi ladro dei piedi d'argilla il fatto che io credo che gli altri facciano una cosa piedi d'argilla so siete, siete voi si l'effetto greggio l'effetto, lo chiamiamo così è l'altro. lasciamo stare questo effetto greggio perché non è mai esistito in realtà le cose degli sì. Come dice Gianna Giada ah, è proprio penoso alle domande di Sergio Morandi. È stato penoso questo professorino crisi economica molto molto molto, molto profonda. È difficile immaginare che viviamo in un periodo in cui dobbiamo buttare l'acqua come il bambino, come si dice, come eccolo, come è arrivato, buttare l'acqua col bambino. Facile, Pensa di essere facile. a Sparta, questo Bisogna pseudo professore. attraverso essere attenti a che gli attivi delle banche siano più o meno puliti più o Se meno non, eh, non totalmente tossico, più non o, o meno un, puliti un asset tossico è come in medicina no? è come, la tossicità di, è semplicemente il fatto di dare un prodotto che contiene elementi di rischio non appropriati perché, così, sì, che sono, ma sono, sono, bello, ma, sono ma sempre che le, banchi, le sì. crisi bancarie succedono e continuiamo a parlare ma dovremmo migliorare la regolamentazione lì dovremmo aumentarla là magari riduciamo la là magari liberalizziamo un po' ma stiamo ancora a parlare di, di, di, di quando le crisi bancarie si succedono con una regolarità impressionante stiamo ancora, ancora a ci regolamentiamo un po' di più non un po' di no? meno ma volevo solo aggiungere un paio di elementi di riflessione che sono questi allora, uno, la fragilità. La fragilità secondo me è anche amplificata, non dimentichiamolo, dal comportamento della politica e delle banche centrali. Perché mai come in questi anni se c'è qualcuno che ha pompato questa, questo credito sono state le, le banche, centrale, le banche stati, centrali, no? Beh, i ladri per antonomasia, che, che però hanno poi sviluppato le banche commerciali. Però la fragilità soprattutto del sistema bancario europeo è anche da la fragilità perverso, per cui il debito pubblico viene diciamo, finanziato anche dal pompaggio della banca centrale. Pompaggio. Questi dovrebbero andare alla Zanzara, da Crociani, questi garanzia, difensori delle banche. Estremamente L'hanno detto ieri mille sì, miliardi di euro esatto. Quindi, c'è la banca di euro deteriorati come le, sì, le, si, le, si, come le cervella dei banchieri si, deteriorate. Si ci sempre così depressi? <ride> che questa, secondo me, è la, è, è, è la droga più, più perniciosa di questi anni. No? E è, è, chiaramente c'è una fragilità. in inutile dire possibile. Live da Teleticino, dibattito sul signoraggio in merito al referendum che si terrà a fine anno di moneta intera per l'abolizione della creazione dal nulla dei soldi delle banche commerciali del signoraggio delle banche commerciali alla grande nell'era della cosiddetta disintermediazione la disintermediazione eccoli viene bypassata da chi ha eccedenza per darla a e soprattutto ci sono altri anche... poverina la banca sì, è mai passata l'eccedenza, allora è per, è, per questo, è per questo che mi chiedo: e, e rivolgo soprattutto la domanda a voi. Ma veramente, la domanda aperta: è domanda aperta. Chi, in questo contesto è davvero ipotizzabile una soluzione nazionale? Perché è questo, francamente, che pur accogliendo diciamo una. Una, una certa simpatia ecco lancia la bomba. Siete sicuri che non arriverà il re di Persia Serse con un milione di soldati in Svizzera? Sul tema nazionale, cioè per me è improponibile posso che una singola nazione la Svizzera è sempre stata neutra fuori dal mondo, e ovviamente, come dice Costantin è fattibilissimo. conferma per il Consiglio federale, Consiglio federali, federale, federale, federale svizzero eh, un'altra telefonata eh? Vabbè, pensi. Pensi. Eh, allora, posso, posso rispondere effettivamente sì. allora io ho detto all'inizio che il grosso problema è il debito che non fa altro che autoalimentarsi proprio per l'effetto interessi quindi il in debito non potrà mai ridursi Soltanto con moneta intera il debito può ridursi perché cominciando a far entrare nel sistema denaro esente da <ride> un privato, commento andando magari a pagare il debito pubblico piuttosto che il debito cantonale l'ammontare del debito non farà altro che ridursi quindi ritornerà a livelli ragionevoli Sergio quindi, Morandi no, sta no, parlando per, per moneta intera, moneta intera. certo per credo è... possibile. No, perché la banca centrale la banca Svizzera potrà prestare tutto il denaro necessario alle banche che lo richiederanno. Quindi c'è Certo, ma le ma banche no. che, che, che paventano che, il credit crunch, costa, il non è non è cioè costa, il, il fallimento totale. Glielo dico, la Banca Nazionale Svizzera dovrà mettere sufficientemente a montare di denaro da garantire una crescita economica moderata, moderata, ok? Quindi se la Banca Nazionale Svizzera e potrà prestare questo denaro anche alle banche, che diventeranno quindi degli intermediari, le quali a loro volta lo presteranno, le banche si responsabilizzeranno invece che prestarlo al settore finanziario, dove oggi va l'80% della massa monetaria, farà molto più attenzione al rischio che prenderanno le banche, perché se falliscono nessuno le aiuterà. Quindi questo è l'aspetto importante. Ma voglio venire alla sua, alla sua domanda. Perché solo in Svizzera? Allora, perché no in Svizzera? Un paese dovrà iniziare a farlo. Noi abbiamo il oh. privilegio di avere l'istituto del referendum. Abbiamo posto questa domanda. La vera democrazia diretta. I quali dovranno decidere se darci questa possibilità o no. Cosa succederà se la Svizzera dovesse accettare questo? Che tutti gli altri paesi prima o poi saranno costretti a seguirlo. Sa perché? Per un semplice motivo. Perché il franco-svizzero diventerà. La Svizzera diventerà l'attrazione per tutti i depositi a livello mondiale, mondiale. Okay? quindi tutti i gestori di patrimonio. Guardate il, il banchista, parte il banchista come parte è parte preoccupato. È preoccupato non lo potranno passarti, eh, non potranno. Certo ma no. che sarà certo, no. che sì, sono i consigli di risparmio No, professore, lei non ride però. Non, non ride. Professor. Professorino ride i conti Ma perché non dire la gente si suicida per colpa delle banche, e il professorino ride. Mi faccio la domanda, le dico: i conti di risparmio possono essere utilizzati a fini di prestito da parte delle banche? Lo possono fare, quindi lo, lo possono posso fare, ma ecco. non c'è più tempo. Non c'è più tempo. Una battuta da parte mia: sai qual è uno dei grossi? le grosse preoccupazioni fra ecco, no, è che noi a volte vogliamo essere i primi sì, della classe ma in questo caso saremo i primi a, bom, a il buon sì, costituzione e non sarebbero i suoi finanziari ed è quello no, no, no, no, io so, veramente, sarei veramente preoccupato di una crisi finanziaria enorme eccolo, eccolo, le cavallette Godzilla da Giappone che mi ha posto all'inizio di trasmissione sì, vedo una crisi arrivare a Dopo gli daremo un libro, daremo un libro a, a questo professorino, chissà se sa leggere. Ha fatto ridere anche Morandi. Abbiamo utenti anche da Lugano Quello che oggi in Svizzera, in dei capitali, potremo essere più competitivi e crescere in maniera sostenibile con dei Abbiamo parlato di un tema complicato di un tema su cui voteremo ma abbiamo e bravo questo giornalista eh? questo bravo questo livello. giornalista che fa fare questi dibattiti com'è il, non il non nome completo del giornalista? Alfonso Tuor Alfonso Tuor il giornalista aperto a questi dibattiti per Teleticino conti è in tasca e convinta quindi di una situazione che non è vera e quindi è utile sapere dove si crea la moneta. Poi che si condivida questo sistema se voglia cambiare come propongono gli nazionalisti è un'altra cosa e ognuno farà le sue scelte. Però è arrivato, per così dire, Cari svizzeri, si votate si per moneta intera al referendum contro vivere, le banche commerciali. commerciali. da dove spunta non spunta se, non in parte se anche arriverete al 30% dei consensi, 40% inizierà una rivoluzione mondiale dalla Svizzera. La centrale europea e in minima parte la parte, diciamo, delle e quindi dalla Confederazione Elvetica 9% è quello della banca centrale, della banca nazionale svizzera e il resto è creato dal sistema bancario le banche di questo, questo sistema hanno un naggio hanno un guadagno perché creano moneta e su questa moneta dando dei prestiti prelevano dei tassi di interesse se la creasse la banca nazionale avrebbe questo guadagno sarebbe trasferito all'ente pubblico questo è un altro aspetto che non abbiamo e visto la tv italiana è tabù parlare di questo. Salvini fa i suoi convegni dove spara cazzate sull'uscita dall'euro con borghi, bagnai, becchi, ma non parlano di questo tabù. Salvini non parla di questo. Spara cazzate sull'uscita dall'euro senza attaccare le banche. Quindi la Lega e Salvini non sono dalla parte di moneta intera. La Lega Nord italiana non fa so, quella di Thank you. Thank you.